Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta risottata tonno e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, mascarpone, olio evo, tonno, cipolla, acqua, sale, pepe e prezzemolo tritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla... Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il tonno. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Riazioniamo il bimbi per un minuto, 120 gradi, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua, il sale, il pepe, chiudiamo con il coperchio il misurino. Facciamo cuocere per 7 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungiamo la pasta. Mescoliamo con la spatola. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft e due minuti prima del termine della cottura aggiungeremo il mascarpone. A questo punto fermiamo un attimo i bimbi. Aggiungiamo il mascarpone, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo ripartire il bimbi a velocità soft. La pasta è pronta impiattare, spolverizzare con prezzemolo di tritato e servire. Pasta risottata, tonno e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!